Ciao a tutti, allora, oggi io e le mie fantastiche mollettine sfogliamo insieme il catalogo numero 14 del Libro Shake. Che vado fino al 14 novembre 2018. Prima cosa che noterete: il calendario dell'avvento, ovviamente. E mi raccomando di comunque prenderlo subito perché sono davvero numeri limitati e quindi va a ruba. Poi vediamo tra le altre novità: i dei detergenti per la doccia con la promozione, quindi crea il tuo set. Stessa cosa, il Creato 7 anche per i trattamenti per il make-up, quindi primer e fondotinta a scelta, fondotinta, sempre il Creato 7 lo scegliete voi ed è un'ottima promozione. Poi abbiamo ele, il set per il viso, le novità della Rich Creme e mi sono segnata tutto perché se no mi scordo qualcosa, l'edizione limitata del balsamo labbra al um, Carité. Quello è edizione Africa, quindi un'edizione limitata in promozione e oltretutto si fa anche della beneficenza per i contributi nell'Africa, quindi sfogliamo subito il catalogo. Eccoci qui, allora vediamo subito la prima pagina, Ecco ora giriamo con la novità perché sono i detergenti sotto la doccia, quindi più di due terzi di olio vegetale, 99% di ingredienti di origine naturale, L'eco tubo con il 25% di plastica in meno, senza parabeni, oli minerali, coloranti e conservanti, quindi perfetti soprattutto per chi fa docce frequenti e comunque il primo che troviamo è ehm, questo che è il balsamo sotto la doccia, questo è l'idratante oppure l'ultimo nutriente, ma la novità è che si può creare il set perché possiamo scegliere, vediamo se, eccoli qui anche nell'altra pagina ci sono, quindi si può eh, scegliere il, doccia, il detergente per la doccia e poi dopo il trattamento quindi ad esempio il detergente sotto la doccia più il trattamento corpo da 200 a seta 9,95 e si può scegliere tra ovviamente tutti questi quindi il latte idratante il latte nutriente per la pelle molto secca l'olio sotto la doccia quindi eh, il detergente più il trattamento ovviamente anche qui ci sono eccoli qua. Vediamo ora l'altra novità che è della linea Rich Creme, eccola qui, sono la maschera anti-rug benefica che è perfetta per un trattamento urto oppure il trattamento illuminante giorno che è proprio davvero con particelle microilluminanti e poi 19.95, eccola qui c'è l'edizione limitata che è davvero bellissima della Rich Creme Grand Soin Regenerant, quindi il, il siero rigenerante, questa è davvero molto bella come confezione. Iniziamo con i set, eccolo qua, il primo, 3795, comprende la confezione regalo, che poi sono anche quelli che ci sono nel catalogo di Natale, col trattamento giorno, la pochette ed elixir di bellezza. Linea antietà, eccola qua, anties global, la pochette e il siero più il trattamento giorno. Elixir jeunesse 3795, la pochette. Il siero doppiazione più il trattamento giorno. Eccola qua. anti Antirughe luminosità 2695, pochette, siero e trattamento. Se no quella rimpolpante, compattezza, quindi pochette, siero e trattamento giorno. Ovale lifting, stessa cosa. Pochette, siero e trattamento giorno 2795. Altra promozione in questo caso abbiamo il Crea il set con il primer più il fondotinta scelta. Il primer base illuminante è davvero fantastico, io ve lo dico sempre, e comunque dopo possiamo scegliere sempre il 19.95 di aggiungerci il fondotinta che preferiamo, quindi fondotinta a pelle perfetta, quello per peli secche in crema, oppure il, quello per la pelle mista e lucida, il Bye Bye, effetto lucido, super matte, e anche questo lo sto testando adesso, ma è davvero molto valido. Allora, ultima novità per questo album, anche questa è un'edizione limitata, questa ispirazione afro, due balsamo labbra al karité d'Africa, che sono bellissime, le. guardate come si chiama il packaging, il, il disegno è bellissimo, 2 a 3 euro, quindi potete scegliere voi la fantasia che preferite, scegliete due, tranquillamente e oltretutto parte del ricavato va ai progetti di sviluppo per le donne e le africane quindi facciamo anche del bene e ora veniamo a quello che tutti aspettiamo il calendario dell'avvento allora sbrigatevi perché è davvero edizione super limitata ma comunque sia è bellissimo 49,95 ed ha tutte le mentaglie per i vari trattamenti quindi trattamenti per i capelli trattamenti viso quelli per l'igiene il make-up, i profumi, i trattamenti corpo, quindi davvero si può provare tutti i prodotti. Questo era tutto l'album. Allora, abbiamo sfogliato tutto l'album e avete visto che è davvero pieno, pieno di novità? Come sotto, qui nell'info box, c'è il link per contattarmi per le informazioni e per gli ordini. Trovate anche intanto il link per scaricare questo catalogo in formato PDF, così potete tranquillamente sfogliarlo sui vostri dispositivi multimediali e poi trovate sia nelle schede che nell'info box anche il link per il catalogo di Natale perché potete fare un ordine cumulativo di tutti e due e non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati con il Magico Naturale Mondo di Brochet.